Lei ha recentemente scritto un libro che si chiama Pasolini, morte violenta ed è stata anche la prima giornalista ad andare sul posto del delitto 40 anni fa. Eh, a seguito di questo ci sono state moltissime inchieste sulla morte di Pasolini però ad oggi ancora è tutto avvolto nel mistero non si sa che cosa sia veramente successo, chi siano i mandanti secondo lei, secondo il suo parere e la sua importante testimonianza quali sono le ragioni di tanto silenzio? Ma io credo un po' alla sciatteria eh, perché come racconto io nel mio libro, nel mio... poi c'è una parte di diario che racconta effettivamente minuto per minuto cosa accadde dal momento della scoperta del cadavere, eh, minuto per minuto perché come dire, in assenza del web, stiamo parlando del 1975, la cronologia esatta è importantissima per dare il senso della cronaca. E, per cui c'è stata molta, molta sciatteria. Nel... E un po' perché... Il Paese, ma soprattutto la sinistra, che era la parte politica di Pasolini, avevano fretta di liquidare quel, quell'omicidio. I giornali della sinistra uscirono con, titolando eh, «è morto Pierpaolo Pasolini ucciso da un ragazzo di vita» a cioè mettere un coperchio su un personaggio scomodo per tutti, anche per la sua parte politica.